Non capisco perché tutti quelli che si sono messi in testa di fare il DJ devono anche per forza essere produttori o spacciarsi per produttori. Questo diceva più o meno un post molto famoso, molto condiviso di David Morales, all'incirca nel 2013, prima che si mettesse a fare quella buffonata di Top DJ. Ah, uh, dicevamo, è vero che non dovevamo essere qui. Oh, ok, sì sì sì, ok. Eh, questo era quello che diceva David Morales, uno dei DJ storici, dei pionieri della house music. E in effetti è vero, è così. Non per forza chi fa il DJ deve essere un produttore. Questo dipende soprattutto intanto dal genere che fai. Se ti piace suonare musica italiana non c'è bisogno che ti metti a fare i dischi in studio tutte le settimane, Insomma, non è strettamente necessario, tu faccia anche il produttore, lo puoi fare se ti va. Eh. Fare il produttore invece serve se ti vuoi caratterizzare per un tuo sound e quindi riuscire anche a trovare il tuo spazio come guest, come DJ per un particolare tipo di musica o per particolari tipi di eventi, per quello allora sì, è strettamente necessario essere un produttore e, è strettamente necessario, che tu ti metta in studio a creare musica tua. Questo è il modo migliore, anzi l'unico, perché tu riesca a caratterizzarti come DJ per un particolare tipo di musica. Ovviamente puoi anche cercare di farlo selezionando e registrando molta musica, molti set e quindi cercare di far capire veramente quello che fai e come interpreti una serata però eh, lo scalino successivo che diventa necessario quando poi cerchi di ottenere una visibilità maggiore è quella di avere anche della musica propria. Il consiglio che ti do adesso è quello che mi è stato dato a me alcuni anni fa da un altro grandissimo DJ di fama mondiale che è Marshall Jefferson, un altro dei grandi DJ storici della house music. Marshall Jefferson mi disse «Fai musica tua, quindi neanche remix» o bootleg, quelli assolutamente no, fai componi della musica tua originale e in questo modo veramente lavorerai sul tuo sound e veramente potrai essere caratterizzato per un tipo specifico di musica perché tu sia riconosciuto come te e non chiunque altro. Per essere un DJ di un certo tipo, che tu possa essere te in quella determinata situazione in cui qualcuno possa volere te e non qualunque altro, l'unico passaggio necessario è quello di fare anche il produttore, di fare musica propria e cercheremo nel corso di questa serie di video anche di dare alcuni piccoli consigli in merito. Non dimenticare, continua a seguirmi!